Ciao, io sono Fabio di Mare Terra Group, sono uno dei soci fondatori e Mare Terra Group realizza attività di escursionismo sia a terra, quindi escursioni a piedi ma anche in fuoristrada ed escursioni in barca per l'avvistamento di delfini e snorkeling guidato. Abbiamo incontrato Kairos dieci anni fa eh, quando avevamo bisogno di far partire le nostre attività creando anzitutto un'immagine aziendale per cui in primis ci siamo rivolti a loro per creare i nostri logo ed è stato un momento ovviamente molto importante perché era il momento in cui dovevamo definire l'immagine della nostra azienda. Il pubblico ci conosce con il nome di Progetto Natura per le attività mare e Natura Alghero per le attività terra, quindi abbiamo elaborato due loghi. Siamo rimasti molto contenti del, del lavoro perché effettivamente ci ha permesso di comunicare ciò che è la nostra vision, la nostra mission direttamente alle persone in un modo eh, molto coerente con i nostri valori. Siamo anche ricercatori scientifici e abbiamo creato anche un'organizzazione no profit che si chiama Mare Terra Onlus e anche in questo caso Kairos si è occupato di eh, creare il nostro logo. E inoltre eh, ovviamente oltre ai loghi abbiamo creato eh, insieme a loro i siti web eh, devo dire che sono molto contento del lavoro perché a distanza di eh, dieci anni eh, ancora le persone ci fanno i complimenti riguardo alla presentazione, alla struttura e come è, com è impostato il nostro sito web, anzi i nostri siti web e quindi sicuramente è stata un'esperienza molto positiva e ci siamo rivolti anche a Kairos eh, diciamo in una fase iniziale eh, in cui stavamo avviando la nostra attività per quanto riguarda alcune strategie di marketing, in particolare riguardo eh, i social, quindi l'utilizzo di Facebook e, e di Instagram. E anche questo è stato eh, un aspetto importante della, della, della nostra crescita che ci ha permesso di acquisire quelle conoscenze di, di base e diciamo anche di livello intermedio che ci hanno consentito di porci in una maniera migliore nei confronti del pubblico per quanto riguarda la comunicazione dei social. Sicuramente consiglierei a chiunque di rivolgersi a Kairos Indipendentemente dallo stato della vostra attività, che siate all'inizio o che abbiate già consolidato la, la vostra attività, eh, mi sento di consigliarli fortemente perché abbiamo trovato in loro un punto di ascolto molto paziente e anche competente. Per noi che eravamo all'inizio è stato importante avere qualcuno che ci ascoltasse e che ci desse la possibilità di valutare un numeroso ventaglio di alternative. E grazie a questa attenzione siamo riusciti a centrare in pieno i nostri obiettivi. E un altro aspetto importante della collaborazione con Kairos è la loro presenza e disponibilità. Sapere quindi che quando c'è un problema o una necessità sono comunque pronti nel minor tempo possibile e in quello che sono le possibilità ovviamente di poter intervenire, avere qualcuno che ti dà assistenza, interviene sul sito se ci sono dei problemi, è sempre molto importante e rassicurante.